Io sono, sono una fan di Politicamente Scorretto, sono venuta qui anche eh, vabbè, come spettatrice anche l'anno scorso, come ospite anche due anni fa. E è un'iniziativa un secondo me necessaria per la sua filosofia di fondo contro le mafie, contro, insomma per essere questa voce fuori dal coro. Ehm, alternativa all'avanguardia e soprattutto per questo tentativo di fondo di scuotere un pochino eh, le coscienze attraverso il dibattito, attraverso la conoscenza e attraverso il confronto.